Benvenuti su MrGadget.tech per conoscere due smartphone veramente potentissimi Pixel 7 Pro e Pixel 7. La ragione per cui nelle mie mani c'è solo uno dei due smartphone è perché l'altro è qui davanti e sta facendo le riprese che eh, state guardando con una definizione 4K e tra l'altro eh, con lo standard HDR a 10 bit, quindi davvero con una qualità assolutamente superlativa. Ma per cominciare a conoscere meglio i due smartphone diamo un occhio alla scheda tecnica, potete eh, vedere da soli eh, tutti i dettagli tecnici che ne sottolineano le differenze nel rivoluzioni refresh rate nella definizione del display, oltre che per la sua definizione, la capacità della batteria, il taglio massimo di memoria e anche la quantità eh, di RAM disponibile. Quindi molte differenze, compreso il prezzo, 649 per Pixel 7, 899 per Pixel 7 Pro. Secondo il dettame, per cui non esiste modo migliore per conoscere uno smartphone se non farvi vedere come funziona, abbiamo portato eh, sul eh, campo i nuovi pixel 7 pixel 7 pro proviamo a guardare da vicino come funziona ad esempio la stabilizzazione delle immagini che è veramente molto ma molto eh, efficace e dà un effetto quasi di, da gimbal da eh, stabilizzatore professionale e poi non solo perché c'è anche la modalità cinema che eh, permette di mettere a fuoco un soggetto e poi eh, di Sfuocare tutto quello che sta intorno per concentrare l'attenzione su quello che diciamo, è il protagonista delle riprese. Ci sono anche delle modalità molto carine eh, che permettono eh, di creare un effetto di sfocatura, di movimento del soggetto oppure al contrario tenere il soggetto fermo e muovere eh, tutto il resto. Ma non solo, perché in generale la qualità dei video e delle foto di Pixel 7 e Pixel 7 Pro che state guardando in questo momento sono veramente eccezionali. Eh, abbiamo detto delle differenze tecniche tra i due prodotti, ne esistono anche di estetiche, eh, Pixel 7 ad esempio ha la banda metallica posteriore, quella che copre la fotocamera eh, opaca mentre il modello Pro ce l'ha lucida e poi non solo perché Pixel 7 ha anche il display piatto mentre Pixel 7 Pro offre una soluzione lucida. Però al di là di queste differenze estetiche e dei dettagli che abbiamo eh, già sottolineato per eh, quanto riguarda l'hardware e la dotazione eh, tecnica, eh, per il resto le due esperienze eh, sono molto simili. Ma se gambe l'hardware come possono essere simili? La risposta è semplice perché all'interno c'è lo stesso processore, ovvero il Tensor G2 di eh, Google, che al di là della differenza di dotazione di RAM si comporta comunque molto bene e rispetto al modello precedente pare che tenda a scaldare un po' meno. Questo non vuol dire che non scaldi del tutto perché con sessioni eh, della fotocamera o della videocamera soprattutto con una definizione elevata tende comunque ancora a scaldare ma meno rispetto al pixel 6 o al pixel 6 pro purtroppo dobbiamo rivelare però e rilevare anche qualche debolezza pixel 7 e pixel 7 pro ad esempio non garantiscono gli stessi servizi telefonici che si possono sfruttare in lingua inglese ad esempio per bloccare le chiamate eh, degli scocciatori insomma delle telepromozioni oppure eh, per eh, chiamare dei servizi quelli che hanno gli alberi di navigazione e pensate che pixel 7 quando c'è la lingua inglese è in grado di tradurre quegli alberi di navigazione in scelte da fare sul display cioè anziché ascoltare premere uno eh, vedrete le opzioni direttamente dal display eh, per, da selezionare e poi non solo eh, perché è capace anche di chiamare al posto nostro per fissare appuntamenti però come detto solo in lingua inglese mi stai dicendo che devo comunque chiamare mia suocera? Vi abbiamo già detto dunque che le riprese che state guardando sono effettuate direttamente da Pixel 7 Pro con la sua camera frontale in modalità 4K potete vedere in prima persona la qualità delle riprese in questo caso noi abbiamo agganciato un microfono esterno che è un'opzione possibile ma se usate il microfono del cellulare sarà possibile anche eh, migliorare l'effetto della voce grazie proprio ad uno degli algoritmi applicati eh, dal vostro smartphone. Non solo perché ci sono altre cose molto carine come il fatto che se caricherete le vostre foto scattate con altri smartphone o con altre fotocamere su Google, su Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro avrete la possibilità di rielaborare quelle immagini utilizzando la l'intelligenza artificiale a bordo del processore Tensor G2. Questa è una cosa che solo Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro possono garantire. Insomma, ne parleremo ancora a lungo. Potremmo stordirvi delle, car delle caratteristiche tecniche, ma non lo faremo. Sappiamo benissimo che questo non sarà un best-seller, sarà un prodotto di nicchia ma chi sceglierà di comprarlo farà davvero un super affare, in particolare con il eh, Pixel 7 che, insomma, a 649 euro è veramente un'alternativa molto, ma molto interessante. Quindi me lo regali per Natale? Ah, non esageriamo, insomma, è interessante, se lo volete vi toccherà comprarlo per i fatti vostri. Eh, ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech. Ciao!